Sai quante persone entrano in concessionaria e confondono le vetture aziendali, quelle con pochi chilometri, con le auto a chilometri zero? Ve ne sono il 67%, cioè su 100 persone solo 33 conoscono esattamente la differenza. Secondo te sono tutti sprovveduti oppure qualcuno li porta volutamente a confondere i due prodotti? Mm? Ciao sono Toti Costanzo e ti do il benvenuto all'interno del secondo dei sei video formativi riguardanti le auto a chilometri zero. Insieme scopriremo cosa si nasconde eh, dietro eh, queste otto caselle colorate. Ti ringrazio per essere qui e immagino che non deve essere Proprio facile stare ad ascoltare un video quando la maggioranza delle persone preferisce non sapere, va là a comprare chilometri zero. E già solo per questo, credimi, tu sei una persona diversa dalla massa. Nel video precedente ti ho parlato di cosa è e cosa non è un'automobile chilometri zero, ti ho parlato di quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi il guadagno in termini di tempo e il guadagno in termini di soldi nello scegliere un'auto a chilometri zero piuttosto che un'auto nuova o un'auto usata. Okay. In questo video parleremo delle tre cose fondamentali da controllare per difendersi dalle potenziali truffe quando decidi di acquistare un'auto a chilometri zero. In particolare vedremo, primo, cosa sono le false chilometri zero. Secondo, come puoi distinguere una chilometro zero da un'auto aziendale usata? Terzo, cosa devi controllare prima di acquistare un'auto a chilometri zero per evitare le truffe, le truffe, le fregature? Quindi andiamo dritti al primo argomento, cosa sono le false chilometri zero? Come spiegato nel video precedente, le auto a chilometri zero sono auto nuove che vengono vendute già immatricolate. Nuove alcuni commercianti disonesti per poter emergere nel nostro settore che è diventato veramente ultra competitivo, adotta delle strategie poco trasparenti ad esempio confondono volutamente le chilometro zero con le auto semestrali proprio perché basano le loro vendite esclusivamente sulla leva del prezzo sembra impossibile credi neppure una pratica molto diffusa anche negli annunci online se ricordi nel video precedente una chilometro zero per essere definita tale deve aver percorso al massimo 100 km su strada per eventuali spostamenti logistici ma spesse volte anche meno. Ora quindi ti spiegherò cosa controllare per evitare di acquistare un'auto aziendale usata magari con i chilometri scalati e spacciata per una chilometro zero. Questo ti eviterà bruttissime sorprese. Ecco gli otto segreti per distinguere un'auto chilometro zero da un'auto usata. Primo, fatti mostrare le targhe. Se non sono già montate verifica che i paraurti su cui andranno abitate siano integri. Secondo, verifica la provenienza della vettura. Per farlo, una volta vista la targa, potete chiedere una misura eh, della targa auto presso l'ACI e scoprirete così chi sono i precedenti eh, proprietari tecnici, cioè i commercianti che hanno avuto per le mani quella vettura. E soprattutto scoprirete il canale di origine dell'auto. Ovviamente, eh, se noti fra i vari proprietari un'agenzia un tipo di noleggio a breve termine come Hertz, Maggiore, Europecar, eccetera, eccetera, stai. Molto attento perché questo può essere un forte indizio. Nel 99% dei casi questo è sinonimo di vettura aziendale usata e spacciata per chilometro zero. Terzo, chiedi se l'IVA è esposta, cioè se l'auto è detraibile. Se l'IVA non è esposta quindi l'auto non è detraibile probabilmente la tua chilometri zero ha un precedente proprietario che è un privato, cioè un normale cittadino e questo credimi può essere sintomo di due problemi. Il primo, il privato cittadino ha comprato un'autovettura per non farci niente e neanche un chilometro e rivenderla subito, cosa molto poco probabile. Secondo, eh, sotto sotto potrebbe esserci qualche trucchetto per evadere l'IVA e quindi l'auto scotta eh Quarto, osserva attentamente i pneumatici, del, delle auto chilometri zero hanno ancora il filo di fusione, infatti se i chilometri sono veramente zero, anche le gomme devono essere veramente nuove, quindi col filo. Occhio quindi a tutti e quattro i pneumatici, soprattutto quelli anteriori. Quinto, l'olio lubrificante. Se siamo in presenza di un motore benzina, osserva eh, la stecca come se dovessi misurare il livello. L'olio deve essere perfettamente chiaro, trasparente, quasi invisibile, perché eh, con pochi chilometri di vita non riesci sicuramente ad ossidare l'olio, abbastanza da perdere quella limpidezza. ok? Sesto, la pulizia del radiatore. Un'autovettura che non ha marciato su strada ha la massa radiante perfettamente pulita. Quindi con la lampada portatile vai a verificare eh, lo stato del radiatore. Settimo, i dischi freni. Una vettura che non ha marciato ha i dischi ancora integri, con ancora presenti i segni della lavorazione eseguita in fabbrica, cioè della rettifica, non già le strisce dei pattini. Ok? Ottavo, abitacolo e eh, il volante, devi controllare che i poli siano ancora opachi, che la corona non sia lucida e che il cambio non presenti alcuna diciamo, sporcizia, lucidità. Dopo questi controlli, se effettuati scrupolosamente, sarai certo di avere davanti un'auto che non ha mai marciato su strada e sarai si dice, sicuro ovviamente della sua provenienza. Tuttavia per verificare che l'acquisto che intendi fare sia un affare devi conoscere qualche altro parametro fondamentale i danni derivati dal rischio di stoccaggio le vetture chilometro zero immatricolate da più di 12 mesi possono presentare danni provocati da una forte esposizione agli agenti atmosferici tipo pioggia sole grandine visto che sono parcheggiati nei parcheggi quindi eh, prima dell'acquisto asserva attentamente la tua futura auto di giorno ben pulita Possibilmente all'aria aperta, è giusto, e non dentro un capannone, l'aria aperta così puoi vedere, no? Controluce quello che è la lucidità. Osserva con cura proprio la lucidità e la vernice, eventuali danni da grandine, soprattutto sul tettuccio e sul cofano sono quelli più esposti, ma anche sul contorno porte e sulle fiancate e sugli scatolati, ok? Le plastiche non devono risultare deteriorate o pagizzate dal sole perché in questo caso l'unica soluzione sarebbe, credimi, sostituirle e ti costa, sono delle operazioni che fai a pagamento. Sono tutti danni che affiorano naturalmente se il tempo di immobilità nei parcheggi dei rivenditori è elevato, se la vettura ha più di 12 mesi di vita dalla prima immatricolazione le gomme potrebbero essere quadrate, si dice così, no? cioè deformate dall'elevata permanenza in un unico punto. Perciò pretendi sempre di fare un giro di prova, visto che questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia perché le gomme eh, deteriorate così la garanzia non le copre. Quando effettui un giro di prova porta l'auto eh, su una pavimentazione completamente liscia, Procedi in marcia lenta osservando il movimento del volante. Questo deve rimanere immobile, okay? se comincia ad ondeggiare è segno di qualche gomma squadrata. Poi entra in autostrada, accelera fino a 90 km h se l'auto è in perfetta salute non devi sentire alcuna vibrazione al volante o alla vettura. Tieni presente che... Se l'auto inizia a vibrare intorno ai 90 km/h, sei in presenza di uno squilibrio alle ruote anteriori. Okay? Se invece eh, la mh, vibrazione no? si presenta a velocità superiori di 110 km/h, eh, lo squilibrio è sulle ruote posteriori. Okay? Quindi occhio eh, sempre per le lunghe permanenze alle batterie solfatate. È un danno dovuto all'elevato tempo di sosta con il cavo di massa sempre collegato e questa è una cosa, anche se sembra credimi impossibile, che, che ancora qualcuno non lo sappia, quando si trova ferma a lungo termine, quando un'auto si trova ferma a lungo termine nelle piazzale le batterie vanno staccate, la massa va staccata ed è proprio per questo che i produttori di auto hanno realizzato sganci rapidi per la massa, per la massa delle batterie, giusto? Eh, se la batteria eh, non è eh, stata conservata eh, col polo staccato, dovrai sostituirla perché diventa inutilizzabile dopo solo 4 mesi di eh, inutilizzo a cavo collegato. La batteria è, è inutilizzabile, magari te la ricaricano, però poi è danneggiata. L'unico modo per verificare l'efficienza di una batteria è quella di sottoporla a stress, a 12 accensioni e spegnimenti di fila. Eh, uno dopo l'altro, se non regge, fatela cambiare. Se ti dicono che solo scarica, bene, falla ricaricare e dopo un giorno di riposo dalla carica riesegui il test delle 12 accensioni e spegnimenti. Questo stress test, ok? Nel prossimo video parleremo di tre argomenti fondamentali che riguardano questo mercato. È giusto? Primo. La provenienza delle chilometri zero, quelli sono i canali di provenienza, secondo la differenza fra i due canali principali, quali sono i vantaggi e gli svantaggi per te e poi la truffa dei concessionari che rondano il loro parco auto a chilometri zero, cioè ti fanno quelle chilometri zero pilotate. Spero che con questo video di aver chiarito ulteriori tuoi dubbi in merito al chilometri zero. Se hai delle domande puoi contattarmi direttamente a questo numero che stai vedendo qua sotto e mi raccomando scrivi dei commenti qui sotto se hai delle domande dirette da farmi o specifiche. Ti ringrazio, ci vediamo al prossimo video di auto chilometri zero. Alla prossima!